1922, fondata l'URSS. 2002, stromboli. Terremoto fa staccare due rocce dalla sciara del fuoco. 1997, muore Danilo Dolci. Commenta la notizia del giorno Maurizio Molinari, direttore De La Stampa oggi ho scelto di parlare dell'accordo fra israele e la santa sede siglato nel 1993